Iniziato, ho messo anche gli hashtag nel titolo per perché così quando tweet trasmette la notizia che c'è stato il live, mi devo distanziare perché se no mi taglia la capoccia il cellulare. Allora, eh, io vi chiedo sempre di quali argomenti voi eh, volete che tratti, vogliate che tratti, ma eh, logicamente basta vedere i video che ultimamente sono stati più visti a parte il signore degli anelli eh, degli anelli ed altre storie amene a parte un video dove eh, eh, emulo un trance statico titolato bomba gira maria Padiglia da sette in cross che l'hanno visto 68 volte tutti gli altri miei video li hanno visti un promedio di 33 45 volte meno che 2 1 ma come mai beppe grillo non si fa più ascoltare lo hanno guardato 57 volte e poi un altro 52 volte un video live streaming in appoggio a matteo salvini 52 volte poi vabbè 105 volte 50 volte video tutorial adesso youtube consente di utilizzare gli hashtag l'ultimo mio video l'hanno visto ed è di due giorni fa 35 volte quindi eh, voglio se ha eh, ragione la maggior parte delle persone voglio trattare voglio trattare e non c'è motivo per cui la maggior parte delle persone non abbiano ragione Voglio trattare degli argomenti eh, che più si sono visti ultimamente per per fare contenti tutte e tutti voi allora adesso faccio come sempre dal vivo lediting adesso finalmente youtube consente di utilizzare gli hashtag pure vediamo un po ecco qua che sto facendo un casino della marosca dove aprire, dove chiudere, dove non c'è nell'editing, devo andare sotto il video. Almeno c'è uno spettatore, modifica video e non si modifica. Ah, ecco qua. Ecco fatto. mettiamoci i tag, il computer lento, scusate. Devo togliere un po' di hashtag del Tella mi sto scordando. Impostazioni, se politica. Sta bene così, non mettere le schede adesso? Bene, mi avete sopportato fino adesso e adesso vi sopportate il video? Ho ricevuto tanti commenti. Bene, ho perso, come al solito, cinque minuti. Scusate, scusatemi molto, scusatemi se è poco, ma so che molti di voi schipperanno questa parte. O schifferanno, ma mi sono trovato incentivato, vi dicevo, a fare questo video perché ho visto che, dalle statistiche, il video più visto, uno dei video più visti è stato quello. Un video live stream in appoggio a matteo salvini e poi anche un video dove mi domandavo un po in chiave ironica spero che si abbia notato eh, che non so quando ho fatto a ah, ma come mai beppe grillo non si fa ascoltare ecco qua questo qua e eh, questo alessandro arcangeli messo like ciao carissimo mi interesserebbe l'argomento biglino bibbia in futuro se sei interessato sì come no io intanto ho fatto qualcosa eh, cerca nel mio canale eh, su biglino eh, sulla bibbia e dice delle cose molto interessanti ho eh, parlato di quello che, che lui propone eh, per esempio qua c'hai i mostri dell'apocalisse secondo una mia visione che poi finisco per parlare anche di ciò che propone Biglino, ti do il link, e ecco qua. E poi eh, ho parlato in appoggio di Matteo Salvini in questo video. Che do anche qua il link quindi ho dato due link di politica ed uno biblico. Del... Ma ho fatto eh, cerca Biglino proprio fra i miei ultimi video. E vedrai che Vediamo se te lo cerco io. Biglino. Ma biglino ha ragione, ecco qua. C'è questo è un video su bigliino che metto il link nel chat poi un altro video su biglino comunque io ne farò di nuovi metto nel chat ecco qua un altro su Biglino. poi ho fatto anche su sulla bibbia sul vecchio testamento anche parlo ma non fatti tanti devi cercare perché purtroppo a volte cerca religione cerca perché purtroppo io nella descrizione di dei video ho messo il titolo e, e i link di altri miei video quindi, se tu cerchi religione, magari appariranno i miei video che non hanno nulla a che fare con la religione. Adesso Windows mi chiede l'attualizzazione, gliela concedo due attualizzazioni opzionali, di 188,3 megabyte. Sempre Windows. Sono contento che mi chiediate, come il mio amico Alessandro Arcangeli, notizie eh, spiglino. Alessandro Arcangeli, grazie troverete cercate per quanto riguarda biglino religione bibbia e biglino nel mio canale e però salteranno nella ricerca anche dei video che apparentemente non hanno nulla a che fare perché io in descrizione metto il titolo dei, dei altri video allora può darsi che in un video che non ha nulla a che fare con la religione con il filino appaiano appaiono quei video perché ce l'hanno nel, nella descrizione ma ho anche sul Papa ho fatto dei video, quindi ne ho fatti tanti, ma adesso ho poco tempo e preferisco passare, ho già perso altri cinque minuti, non che me li abbia fatti perdere tu, caro amico, ma eh, appunto per dare queste spiegazioni, ma io volevo arrivare al, al tema del giorno proprio. Le trasformazioni della politica italiana e del movimento 5 Stelle, il solito gatto-pardismo che caratterizza la nostra politica. Bene, oh, dopo vedo tutto. Adesso devo proprio andare. Auguri. Grazie a te Alessandro Arcangeli. trovo tutto di più cercando. Eh, ciao, cercando religione, cercando bigli. biglino, non so se chi è, si chiama biglino o, o bilingo. Eh, biglino, cercando biglino, cercando bibbia la politica italiana negli ultimi vent'anni si è trasformata molto non so se vi ricordate eh, dal 2000 in poi ma anche negli anni 80 e 90 come la destra e la sinistra si bisticciavano soprattutto da dopo il 92 da dopo mani pulite tangentopoli che si, si sono riformati nuovi partiti politici sulle ceneri dei vecchi come è nato il polo di destra il polo di sinistra perché non si è riusciti a fare un bipartitismo puro allora c'è stata una coacerva di partiti a destra e una cerva di partiti a sinistra la democrazia cristiana il grande centro andreottiano ed oroteano è scoppiato e le sue schegge impazzite si sono conficcate nel centro destra e nel centro sinistra per cui abbiamo avuto ex democratici cristiani a destra e a sinistra a destra e a manca, che poi ho fatto una passeggiata a Castel Gandolfo e ancora era aperta e funzionante eh, anche a Castelfusano, ma a Castel Gandolfo, in modo particolare, la sede una delle sedi storiche della Democrazia Cristiana. Ancora negli anni '90 funzionava e continua la sede della Democrazia Cristiana. Ma che funziona a fare se il partito politico ormai non dovrebbe più esistere? No, il partito politico funziona ha come rappresentante parlamentare l'UDC, ma funziona anche se è un partito extraparlamentare e infatti riceverà rimborsi dallo stato di maio e salvini dovrebbero fare qualcosa come può un partito eh, che non compete più eh, ne, non è più competitivo nella politica a ricevere dei rimborsi in italia può in germania in svizzera nei paesi bassi in svezia non può o non potrebbe allora si è visto tutte queste trasformazioni politiche andavano a, a insultarsi a porta a porta da bruno vespa il pd e il pdl il polo di destra e il polo di sinistra il partito delle libertà il partito democratico forza italia eh, comunisti eccetera e adesso sono tutti uniti fanno una coalizione oppositrice tutti uniti manco fosse il pentapartito Antirotiana Memoria contro eh, i partiti che governano è assurdo e ci abbiamo due partiti che governano dopo essersi anche loro sputanati per una vita. Eh, infatti, prima eh, un momento. Beh, come dire, c'è un po' di delay nel... Adesso mi vedo che mi sto sedendo dal, dal PC che una volta era il Partito Comunista, adesso è il personal computer perché il PC non vale più una mazza. Dopo la caduta del muro di Berlino, Bertinotti... Ma ha dovuto interrompere un venditore, non so, un testimone di Geova, qualcuno. Chiedono sempre, con qualsiasi pretesto. E vabbè, qua ci lanciamo al tema. Ormai abbiamo molti stranieri che chiedono tutto il tempo, citofonano in tutti gli idiomi e uno diventa poligrotta. poi col tempo. Non che io abbia nulla contro l'accoglienza degli stranieri ma se vengono a chiedere evidentemente se vengono a chiedere eh, non è vero eh, che possiamo fare eh, dicono che sono disoccupati vengono a chiedere ma già noi abbiamo tanti disoccupati allora dicevo eh, adesso si co coalizzano tutti contro una coalizione di governo che qualche mese o qualche anno fa si po avrebbe potuto dire che non sapeva da fare perché anche loro erano un po incompatibili invece il tempo fa miracoli adesso finalmente ci abbiamo un governo abbastanza funzionale come non c'è mai stato negli ultimi tempi e ci abbiamo governo che cerca di tutelare il nostro paese dall'immigrazione selvaggia perché non è possibile che l'italia diventi un punto di accoglienza e di smistamento a livello internazionale dove rimangono i più sfigati da noi e quelli che invece possono offrire eh, ricchezza lavoro vadino negli altri paesi e, e poi non è giusto che malta non collabori Malta non collabori con l'Italia almeno nel soccorso marittimo, dicono no. Ma noi siamo un'isola piccola, un arcipelago piccolo, non possiamo prendere tutti, ma infine, fa, di fatto, c'è molta corruzione con l'accoglienza dei profughi, come c'è anche in Italia. Allora, che fare? Finalmente c'è un governo. E io l'ho detto nei, nei video precedenti, e che poi ho messo il link, mi sembra qui, ma cercate. Per quello parlo di questi temi, perché ho visto che sono, eh, sono i video più visti ultimamente, a parte quello dedicato alla tragedia di Genova, che va tutta la mia solidarietà. Ma come al solito la cosa che blocca il nostro paese è la burocrazia. La burocrazia che veramente ci uccide, ci devasta, ci distrugge a tutti come nazione e ci lascia nell'astrico. Perché è troppo lenta, troppo farraginosa e veramente se ne potrebbe fare a meno. Quindi eh, vi ridò il link dove io appoggio Matteo Salvini. e eh, qua c'è il link di un di un video abbastanza visto che ho fatto e poi su genova e poi vi do il link eh, qua c'è eh, sulle dichiarazioni di due presidenti sudamericani del, del risparmio energetico e qua c'è era ora che facessero rispettare il nostro paese un video che ho fatto quando mi sentivo dark e poi anche qua un altro sull'iniziativa dei 5 stelle di far rispettare il nostro paese far rispettare i cittadini da parte dei privilegiati e qua un video di un signore che ho caricato sul mio canale se volete guardarlo parla dei rischi economici del nostro paese ecco l'ultimo video non è mio l'ultimo video poi vabbè eh, vi propongo di vedere se lo trovo ho fatto dei video sull'impresa eh, io poi li faccio on the go i video ecco questo video di Mario Circello. Questo video di Mario Circello è troppo forte. Mi saluta, guardate questo video di Mario Circello. Perché mi saluta, eh, io lo seguo sempre e allora lui nel, nel suo video in una live che dura solo 18 minuti. Caso eccezionale perché di solito le sue live durano 6-7 ore, è impossibile guardarle tutte, eh, ti addormenti prima. Per introdurre un argomento parla di altri 4-5 perché è molto pedagogico, parla ex-cattedra, divaga molto e poi inizia a parlare. Poi si deve riscaldare come un Ferrari, deve fare 4-5 giri del circuito prima di iniziare a gareggiare. E poi corre corre parla di tutto parla di parla delle cose parlate prima allora guardatevi questi video che vi ho consigliato nel chat eh, ma vi dicevo il movimento 5 stelle ha fatto delle trasformazioni grandi per trovarsi dove si trova anche la lega il movimento 5 stelle si è presentato all'inizio come molto un movimento più che un partito che raccoglieva gente da tutte le parti e che è successo è successo che davano eh, proponevano l'idea di una democrazia dal basso di una democrazia informatica dove la gente si poteva postulare e candidare eh, dal basso addirittura via internet via telematica via informatica attraverso il web infatti nel 2014 anch'io ho fatto molti video andate a cercare nel mio canale movimento 5 stelle anzi ve lo cerco io se il mio pc me lo permette non ha dei problemi ideologici quando ho fatto addirittura vi ricordate il movimento dei forconi ecco questo è di quattro anni fa del 2014 questo video vi lascio in nel chat io avevo fatto su qualcosa sul movimento dei forconi poi ecco qua un video sempre sull'immigrazione che adesso proprio un immigrante uno di quelli marocchini che vivono in una colonia spagnola del marocco no che poi vengono qua in italia invece di andare in spagna mi chiedeva lavoro che era disoccupato o del denaro quindi qua breaking news immigranti illegali clandestini il pd ed il movimento 5 stelle poi qua i candidati vi lascio un altro video all'inizio c'erano queste video candidature no e io anche ho fatto delle video candidature ma nessuno mi rispose, e ho visto che la maggior parte dei video dei candidati di quelli che si candidavano venivano quasi ignorati e quindi poi alla fine ecco quando ha assunto il la raggi no ho fatto questo video che vi lascio l'ultimo ecco questo link che dice eh, i pianti della raggi e della fornero emozioni sincere o crisi di coscienza voi che ne pensate e virginia raggi in difficoltà ecco il primo ostacolo non riesce a fare la giunta interna al movimento poi l'ha fatta la giunta bisogna dirlo ma io ho fatto la primizia e quindi io ho fatto molte molti video postulandomi perché tutto il mondo faceva tutto il mondo faceva dei video poi ho, ho appoggiato il no alla, al cambio della costituzione ho appoggiato il no alle trivellazioni. ecco santenzi candida per il movimento 5 stelle annuncio del candidato movimento 5 stelle 2015 eh, mi hanno visto 109 volte ecco qua vi do il link se vi interessa io non ho ritirato mai le mie candidature qua un altro video qua un altro video all'inizio si proponevano così i pentastellati c'è il computer che mi chiede di rinizializzare ma qua un altro video poi alla fine si è scoperto che tanto dal sito dal blog del movimento 5 stelle come eh, eh, come da tutti i siti web le pagine i blog era un po tutto prestabilito anche le elezioni interne del movimento io mi ricordo che in un primo tempo quando era il 2010 2000 prima del 2010 2008 2009 quando li portavano in giro con dei furgoni dei pullman a, agli iscritti a, come se fossero dicevano dei ritiri spirituali come se fossero delle delle corporazioni delle industrie che portassero i loro dipendenti a delle formazioni a delle qualificazioni professionali e poi fra l'altro qua io in un cartoncino ho scritto un codice che non so di che cos'è, vabbè. E quindi si, si credeva molto a questo che la gente avrebbe partecipato dal basso e, e poi c'era Beppe Grillo che, che guidava tutto, che orchestrava tutto con le sue battute sagaci. Di a volte fuori il posto, come quello che voleva fare l'eutanasia eh, o la vivisezione al Cagnetto di Berlusconi al Barboncino che aveva superato hitler cercate nel mio canale beppe grillo e ho anche fatto della critica alle sue uscite perché insomma non poteva essere che ogni due per tre se ne uscisse eh, con questo del fangala dei che e lui non ha inventato nulla perché eh, giorgio brancardi diceva Gala a Rassaran Fangala, e quindi che ha inventato? E quindi io vi ho dato un link: e Beppe Grillo, eh, non solo Beppe Grillo, ma andava tutti a fan gala. Poi qua c'è avete un altro link che vi do: se parlando di Beppe Grillo, che andava oltre Hitler, non vogliono che Beppe Grillo canti al Festival di Sanremo perché quello che sapeva lo doveva cantare e non tenerselo per lui. E poi perché a Sanremo oltre a beppe grillo non ci vanno anche tutti gli altri un altro video che io feci proprio eh, quattro anni fa quindi nel 2014 eh, hanno mandato a fangala beppe grillo a genova lui che mandava gli altri a fangala eh, ho paragonato a Beppe Grillo con le sue feroci esternazioni a Aniba Letter quando è morto il regista eh, cinematografico Jonathan Dem che è quello che e quindi io ho anche criticato il movimento 5 stelle non è che e poi vi consiglio di guardare questo mio video l'ultimo che vi metterò qua in, in, nel chat se vi interessa eh, perché veramente ce ne sarebbero di tanti di video da guardare i miei sul, sul, sul Movimento 5 Stelle e Beppe Grillo? Ma la cosa più eh, significativa è che finalmente eh, dopo essersi di nuovo dedicato allo spettacolo, essere ritornato allo spettacolo perché in lui era troppo forte la tentazione. Di fare spettacolo durante i tour elettorali e poteva rovinare il movimento 5 stelle dall'interno, eh, attentare a, alle dittorie politiche, dopo di questo si è di nuovo dedicato allo spettacolo e ha fatto di nuovo satira politica, attraverso la quale ha fatto milioni se non miliardi di euro. Andando via dalla RAI ha avuto fortuna perché lui come attore di piazza è più fortunato che come attore nella RAI. Attore comico, comico, però adesso non si ascolta più. Proprio io, addirittura, credo che neanche scriva più nel suo blog. Credo che proprio sia ammutolito. E quindi c'è stata una trasformazione seria del movimento 5 Stelle. Poi, finalmente, si presenta come un partito politico perché ha guadagnato così tanto potere che addirittura è arrivato al governo. Del Paese, e questo lo si sapeva tutti perché continuavano a fare dei madornali errori il PD e il PDL. Quindi non so se hanno vinto la Lega e il Movimento 5 Stelle, o li hanno fatti vincere gli errori del, degli altri partiti politici. Ma tanto riguadagnato comunque perché eh, sono, è stato sempre meglio che vincessero loro che avessero vinto di nuovo pd e pdl che non sono cambiati né nei programmi né nelle candidature adesso però mi chiedo quale sarà la nuova fase del movimento 5 stelle che cosa faranno di nuovo perché devono abbandonare certe proposte che hanno fatto in sede elettorale per vincere perché magari troppo demagogiche e populistiche salvini punta su una certa autarchia economica e quindi voler andare fuori da, dalla zona dell'euro dall'unione economica europea oggigiorno è una cosa che non è viabile perché se non c'è un intercambio commerciale l'italia non potrà vendere i suoi prodotti all'estero se non compra, in conseguenza, se non c'è uno scambio commerciale equo, l'Italia si troverà costretta a consumare i propri prodotti. Allora, tu sai che non c'è una legge del moto eterno e prima o poi eh, si ferma la produzione perché non si può autoconsumare allora questa autarchia che è stata un'utopia di benito mussolini del rivoluzionario di destra fascista benito mussolini funzionava solo perché l'economia italiana era un'economia che doveva diventare un'economia di guerra quindi si foraggiava soprattutto l'industria pesante dell'armamento militare in vista di una guerra mondiale quindi è logico che lo stato ripartiva più denaro di quello che si produceva, ma dava lavoro diretta e indirettamente attraverso l'industria del riarmo. In Italia ormai non stiamo a quei tempi, quindi eh, poi non c'è in un avvenire il futuro, eh, la futura conquista dell'Eritrea, della Somalia, dell'Etiopia e dei paesi dell'Est, eh, come hanno fatto quelli del Terzo Reich. Che hanno invaso i paesi dell'est e hanno saccheggiato i forzieri delle banche fare un'economia autarchica significa oggigiorno poter avere un paese grande come eh, l'ex unione sovietica l'attuale confederazione di stati indipendenti di cui fa parte la russia per cui sono tanti paesi messi insieme e la russia è il più grande di tutti quei paesi allora sì che ci può essere una circolazione interna di merci servizi beni investimenti e denaro ma l'italia è un paese troppo piccolo per essere autarchico a meno che non si espanda con la conquista militare che mi sembra una cosa attualmente inviabile quindi l'autarchia farebbe collassare l'industria italiana perché molto soprattutto di quel del, di quello che produciamo a livello di industria alimentare lo vendiamo all'estero se non il 50 per cento l'80 per cento di alcuni prodotti si consuma di meno in italia e si vende di più all'estero se diventiamo autocrati a chi vendiamo le cose se non compriamo più nulla a nessuno nessuno ci compra più nulla a noi perché siamo utili come paese ma non siamo indispensabili non siamo l'ombelico del mondo non siamo gli stati uniti che vendono i dollari come se fossero biscottini perché ogni transazione commerciale deve essere in dollari e, e poi ogni transazione commerciale deve passare per eh, New York: tu, tu trasferisci del denaro da Mosca a Roma, però passa attraverso New York, e invece nulla deve passare attraverso le banche italiane o attraverso eh, l'economia italiana. Quindi se diventiamo autarchici vendiamo di meno e, e l'industria eh, guadagna di meno, la qualità dei prodotti guadagnano eh, scendono, la qualità dei prodotti scende, e, e poi alla fine anche la qualità della vita degli italiani dal punto di vista della salute, dell'assistenza medica, delle pensioni, del consumo, dello stile di vita scende. Grazie all'autarchia che oggi è impraticabile a meno di non invadere altri paesi e di soggiogarli e di rapinarne le banche. Poi ci sono eh, i pentastellati che in campagna elettorale hanno proposto delle ripartizioni della ricchezza che sono buone, però presuppongono che si deve creare questa ricchezza che ancora non si è creato. E poi propongono anche la decrescita felice, cioè tutti noi dobbiamo consumare meno. Per essere più felici e per indebitarci meno che sembra una formula quasi socialista dove nell'unione sovietica la gente guadagnava poco ma aveva di diritto il lavoro e l'affitto anche se guadagnavano una miseria eh, lo stato russo si indebitava l'unione sovietica tutte le ex unioni eh, le ex repubbliche socialiste sovietiche se, si indebitavano perché così gli affitti erano a un prezzo politico cioè gli davano 100 dollari al mese pagavano 10 dollari di affitto e 10 dollari di, di canone telefonico all'anno praticamente lo stato sovietico socialista sovietico si indebitava dell'unione sovietica e poi è collassato sotto il peso del suo stesso debito anche perché ripartivano ricchezze ma non producevano quasi nulla perché quasi tutte le industrie erano di stato e producevano dei beni e dei servizi per lo stato quindi non c'era questa cultura competitiva del lavoro come in occidente si accontentavano di guadagnare tanto dovevano fare assistenzialismo perché anche il più imbecille e il meno formato aveva diritto al lavoro allora lo mandavano Avevano un'ipertrofia burocratica impressionante, peggio che in Italia oggigiorno. Allora, al primo fesso che trovavano lo mandavano in una scrivania, così c'erano interi edifici di, di, di sezioni buro, burocratiche che, che non lavoravano. La gente stava lì a fare muffa e poi guadagnavano tutti una miseria. Allora, se uniamo questo populismo della decrescita e questa demagogia. Che se assumiamo una decrescita felice, tutti quanti insieme potremmo essere meno poveri come hanno proposto in sede elettorale almeno il lato o la frangia, più della più di, di, di sinistra del Movimento 5 Stelle, lo uniamo all'autocrazia proposta da alcuni estremisti di destra dei leghisti salvini ne risulta che veramente questi sono i punti che questo governo non dovrà mai toccare perché se li attuano in simultanea questi di questo governo verde giallo o giallo e verde salviniani e di matteiani cioè l'autarchia accompagnata da una decrescita felice andiamo incontro a un isolamento a rimanere fuori dall'unione europea l'unione economica europea ma anche a rimanere tagliati fuori geograficamente dall'europa e voi mi direte come la decrescita felice e l'autarchia dove pensate che l'hanno adottato di più e dove pensate dove pensate che esistano ancora al di fuori della scomparsa unione sovietica del terzo reich dell'italia fascista dei paesi di destra come l'Ungheria di Monsignor Tissu o della Spagna franchista o delle dittature latinoamericane ve lo dico io in Cuba Angola eh, Vietnam in certa misura ma molto sempre di meno perché sono sempre più neoliberali e neocapitalisti cina e in corea del nord italia si troverebbe applicando all'estremo l'autarchia che vogliono alcuni leghisti e la decrescita felice che vogliono alcuni pentastellati si troverebbe allo stesso livello di cuba angola vietnam e corea del nord addirittura al di sotto di portogallo grecia e spagna al di sotto molto al di sotto di grecia e portogallo con un'economia più povera di quella di malta dove vanno infatti a lavare il denaro e quindi io non dico che tutto quello che pensano quelli del movimento 5 stelle infatti voglio un po cambiare il titolo sia da condividere per carità bisogna ragionare con spirito critico molte delle cose che hanno fatto fino adesso eh, sono buone molte delle cose che hanno fatto sono buone per carità però però non tutto è buono e bisogna avere spirito critico per accorgersene perché altrimenti si va incontro si va incontro al disastro bisogna avere uno spirito critico per rendersi conto che non si può di questi tempi essere autarchici non si può eh... vediamo se è cambiato il titolo e mi sembra di no come mai di questi tempi non si può rimanere isolati. L'Italia non può correre per, per i cavoli suoi. Capito? Bisogna... Qua dice se modifiche salvate. Trasformazione politica italiana, la Lega del Mondo. Del bisogna bisogna quindi ah ecco qua ci tarda un po il computer a mettere i cambiamenti bisogna eh Bisogna pretendere che certe cose non, non, non si facciano, altrimenti, cari amici, cari amiche, ci ritroveremo tagliati fuori da, da qualsiasi contesto. E io non so eh, fino a che punto ci conviene a noi italiani, capito? Io non so fino a che punto. rendere i politici più coscienti e meno incoscienti delle loro responsabilità devono scegliere saggiamente la via di mezzo diceva chiamoni buddha un saggio dell'antichità vissuto 2500 anni fa il buddha la via di mezzo è quella che non passa per gli opposti per gli estremi quindi né autarchia né esterofilia né decrescita felice né crescimento eccessivo dei consumi perché non è che se consumi di meno sei più felice. Se consumi quello che devi consumare in forma giusta, sei felice. E quindi, come dire, è un monito, un appello che lancio a tutti e tutti voi in questa mia nuova veste, ho dismesso di vestirmi di oscuro perché io ogni tanto cambio, ma poi ho delle fisse e molti mi dicevano "Ma perché ti metti una a maniche larghe col caldo vabbè era perché mandava mi sentivo dark e mi mettevo la stella che adesso non trovo più da qualche parte c'è lo so Ah, qua sopra ah, eccola qua sotto un fazzolettino mi mettevo questa stella che bella stella Marco di rondello o oh, che bella stella me la metto e non ho il randello ecco qua ce l'ho però sto vestito di chiaro vedete la stella anche altre cose e siccome samantha mi ha chiesto degli anelli prima o poi mi chiederà anche delle altre cose e io gliele spiegherò in un video come ho dedicato un video ai miei anelli che hanno visto abbastanza persone forse gli amici di samantha e il signore degli anelli ed altre storie amene e che vi lascio eh, vediamo se posso mettere anche il titolo no perché si sì illumina tutto lo schermo allora ecco questo link che vi metto adesso è il video che ho fatto parlando dei miei anelli non ne parlo adesso degli anelli perché ho già fatto il video eh, pertinente quindi eh, mi sembra che poi il signore degli anelli sono io vedi? dopo eh, mister t Barracus, no? Come si chiamava? Ecco qua il titolo di quel video che vi consiglio di guardare, logicamente, e di condividere. chi si ricorda di mister t chi si ricorda di mister t e di a team e... capito no mister t che poi non sempre è andato in giro vestito gli anelli sistemato con gli anelli però mister t si metteva tanti anelli tanti Leggetevi di Mister T e io quindi quasi arrivo a essere una specie di Mister T, c'è anche la verità: di cosa è apparso che è accaduto realmente. A Mister T e era un attore è un attore ritirato professione è un professore un lottatore western professionale conosciuto nel, meglio nel suo come bosco Pie pessimo elemento barracus nel telefilm degli anni 80 a team o come il pugile club Leng nel film 82 di rocchi terzo vabbè allora se mi dilungo, se mi dilango eh, con Mister T che non c'entra niente e con queste cose vuol dire che già ho smesso di parlare del tema del giorno. Le trasformazioni eh, politiche della politica italiana ultimamente significative che voi, magari, millennials avete sperimentato, ma che io ho sperimentato essendo nato il 26 gennaio 1969 quindi mi raccomando nel 2019 fatemi gli auguri il 26 gennaio io forse farò un video eh, io ho visto da decenni le trasformazioni della politica italiana che tutto cambia perché nulla cambi il gattopardismo. ma voi forse siete nuovi a queste cose e nuove eh, cosa ne pensate raccontatemi secondo voi quali trasformazioni ha sofferto ultimamente la politica italiana commentatemelo sotto il video compartite questo video affinché altri possano commentare le loro esperienze al riguardo e poi eh, ditemi secondo voi quali trasformazioni hanno sofferto la lega e il movimento 5 stelle negli ultimi anni negli ultimi 5 10 anni 20 anni 30 anni da quando sono esistiti le, le cose che vi piacciono e le cose che non vi piacciono le trasformazioni che vi piacciono di più della lega del movimento C il fatto che non si chiami più lega nord lega padania ma che sia solo lega e che si proponga in pratica agli elettori di tutta italia che abbia in pratica vinto quel campanilismo iniziale che aveva e che ne pensate se il movimento 5 stelle è passato dall'essere un movimento aperto alla contribuzione di tutti a essere un vero partito politico orientato con una propria linea, linea guida delineamenti e una orientazione politica specifica eh, perché adesso già le candidature non sono via web con i video come anch'io mi candidavo eh, in youtube Adesso già hanno eh, dei professionali della politica, i candidati veri se li sceglievano eh, come la Raggi nello studio di Previti e non nel web eh, di Battisti e Di Maio, non so come li hanno sorteggiati, se li hanno sorteggiati in qualche video, in qualche blog, ma io so che la base votava nei blog, nei siti ufficiali, attraverso i video e poi alcuni voti erano respinti considerati apocrifi. Allora veramente le interne di un partito si devono fare attraverso il web o si devono fare eh, fisicamente? Perché tanto se ci devono essere brogli, brogli ci saranno comunque. Poi non so se è stato Beppe Grillo, Salvini o di, eh, di Maio battisti di battisti tutti con la D, a dire che in futuro la democrazia sarà superata perché le elezioni non serviranno più e saranno dei professionisti a fare politica o che già adesso è così come ha detto giovannotti e io a giovannotti gli ho risposto in un video che lui diceva che aveva assistito a una riunione di gente privilegiata eh, a una riunione di gente privilegiata una riunione dicevo non riesco a Ah no, eh, play mi fa Scusate non riesco a trovare non riesco a trovare il video dove è bella ok A volte così è così e che ci puoi fare, cerchi del contenuto e non lo trovi. incredibile vediamo un po trova e se no ah ecco ecco qua adesso mi sono perso il filo comunque Che ne pensate voi di questo video? Adesso vi posto qua il link. Che io gli rispondo che lui giovanotti interviene intervento shock all'università di firenze nuovo ordine mondiale illuminati e bilderberger cosa ne pensate voi di questi interventi di giovanotti che si mette a fare geopolitica e a dire ecco qual era il riferimento che nel futuro non si dovrà votare perché già ci sono dei professionisti degli esperti degli industriali che fanno politica E veramente io lo critico per questo e ho avuto ho avuto per questo video pensate l'ho fatto il 21 giugno 2015 e un video abbastanza visto eh, quindi 1883 visualizzazioni e l'ho fatto in questa in questa data quindi andatevi a guardare il mio video dove gli rispondo a Iovanotti. Ma ti sembra il caso di dire che in un futuro non si voterà, che non ci sarà bisogno di votare, perché la democrazia sarà una cosa superata e che ci sono specialisti ed esperti di tutto il mondo che, che, che faranno la, le cose di cui avremo bisogno? Ve lo lascio anche in descrizione, perché veramente non, non mi è piaciuto come discorso, come ragionamento disfattista. Magari c'ha ragione però eh, non mi va, non mi piace, non è giusto, non è bello, è come direbbe eh, mirmo eh, eh, Mario Circello. Eh, non è giusto, non è bello, non è Quindi non ci sta e non ci stiamo noi a che ci vengano a che ci venga un giovanotti qualunque a dire che, che in futuro dovranno governare le banche già lo fanno in parte. I siti in internet che hanno di noi tutti i nostri dati ma anche prima di internet sapevamo con quale carta da credito eh, pagavamo dove compravamo quindi anche prima di internet ci leggevano la posta ascoltavano le conversazioni telefoniche ci osservavano mentre viaggiavamo con la tessera del pullman o del treno quando andavamo all'estero cosa compravamo già prima eh, sapevano a chi chiamavamo al telefono a chi scrivevamo scrivevamo a chi eh, tutto tutto però con internet si è migliorata la cosa ci osservano di più e quindi eh, in parte c'è ragione giovanotti ormai non c'è più bisogno di politica per go governare il voto legittima un governo preesistente speriamo di no ma anche l'italia si adeguerà a questo voi che ne pensate allora eh, della trasformazione delle trasformazioni della politica ci sarà ancora bisogno di votare o se ne farà meno scrivetelo sotto nei commentari e date l'opportunità anche ai vostri amici parenti familiari vicini di casa compagni di lavoro studio giochi sport di commentare questo video perché bisogna coscientizzarci allora condividete questo video dopo averlo commentato dategli gli like dislike se vi piace se non vi piace sono affari vostri se non vi piace non vi piace e ci tengo lo stesso a che lo condividiate e poi eh, condividetelo dicendo a chi lo condividete se possibile o andate a guardarlo a casa di amici parenti familiari che eh, lo commentino e lo condividano affinché al che altri possano commentare sotto il video fatemi sapere che ne pensate delle trasformazioni della politica italiana che per voi sono state significative eh, a seconda dell'età che avete eh, considererete il periodo più opportuno e le trasformazioni che hanno sofferto anche la lega che da lega nord da lega se se secessionista è diventata lega per tutta italia e del movimento 5 stelle che prima chiamava tutte le persone anche gli umili lavoratori a collaborare adesso invece si è trasformato in un movimento di professionisti e in un vero e proprio partito politico che sta al governo quindi eh, e se eh, come propugnano alcuni come giovannotti di cui vi ho dato anche il link e il titolo del video nel mio ultimo chat qua eh, se si arriverà a fare a meno del voto come anche ha detto Beppe Grillo che ormai votare sarà una cosa obsolescente oppure se, se riusciremo a salvaguardare non solo la vera democrazia del voto ma di fare rispettare il voto e i referendum perché in Italia si fanno i referendum o non raggiungono il quorum o se raggiungono il quorum come la finanziazione pubblica dei partiti dei giornali della chiesa eh, contro eh, la tava eccetera poi alla fine contro il nucleare poi alla fine sono cose che prima o poi passano o per decreto oppure perché, perché comunque eh, i soliti privilegi della chiesa che come stato indipendente chiede denaro prestato allo stato italiano e gli concedono naturalmente che vi aspettavate allora visto che ho fatto già un'ora e quattro minuti e sono veramente molto stanco e vi ho parlato di tutto quello che potevo parlarvi vi ho persino parlato di giovannotti e di quello che lui ha dichiarato intervento shock all'università di firenze nuovo ordine mondiale illuminati e bilderberger che lui farebbe parte degli illuminati e dei bilderberger pensate a cosa si sono ridotti devono chiedere la sua collaborazione adesso vi lascio spero che questo video vi sia piaciuto commentatelo fatelo commentare aiutatemi in questo modo perché io non vi chiedo di ricaricarmi la paypal e queste cavolate qua io vi chiedo soltanto di guardare i miei video tutti i miei video commentarli condividerli affinché anche altri possano condividerli e commentarli qui il vostro Sant'Enchan vi saluta in una veste nuova e così non vi annoio cambio un po di vestiti non sono più dark sono special e poi vabbè vi lascio alla prossima io quando posso faccio in una settimana anche cinque video poi per uno o due mesi non ne faccio ma se non faccio dei video non vi angosciate non vi preoccupate non scrivetemi nei commentari stai male mi preoccupo per te vabbè grazie di, di preoccuparvi per la mia salute ma soprattutto guardate tutti i miei video mi fareste un favore quando non posso fare dei video guardatevi i miei video vecchi commentateli dategli like o dislike e condivideteli perché così mi incentiverete a fare dei nuovi video guardatevi tutti i miei video io di video ne ho fatti quasi 900 in cinque anni perché faccio i video nei ritagli di tempo e adesso grazie al fatto che youtube consente di fare le live dal cellulare non sto lì a caricare un video nel personal computer a editarlo e a perdere un'ora e mezza, due ore di tempo fra che lo pubblico, eh, no, lo carico nel computer, lo edito nel computer, lo carico in YouTube, gli do l'edizione finale. Passano due o tre ore, allora così almeno mi risparmio uno o due ore te, facendo un live che poi oltretutto invece di perdere un'ora o due nel fare il video nell'editarlo e nel caricarlo eh, così almeno faccio un live di 66 minuti come adesso però basta mi sono stancato ho detto tutto quello che potevo dire non vo non voglio essere ridondante voglio trattare solo di un argomento alla volta spero che questo tema vi sia piaciuto l'ho fatto su questo tema ho visto che i miei ultimi video dedicati a questi argomenti sono stati visti molte volte gli altri un po meno ma se voi avete degli argomenti sui quali volete che io tratti ditemelo come ha fatto il mio il nostro amico di youtube alessandro arcangeli che mi segue anche in facebook e in instagram che mi ha detto bene dopo vedo tutto adesso proprio eh, adesso devo proprio andare auguri ma prima mi ha detto eh, messo like ciao carissimo mi interesserebbe l'argomento biglino bibbia in futuro se è interessato va bene alessandro arcangeli in futuro parlerò ancora di biglino della bibbia e dei testi apocrifi eh, niente vi lascio perché continua a dire lo stesso prima o poi come sempre metterò nell'angolo a destra i video consigliati quelli più visti e poi nei riquadri negli angoli ci saranno anche le anteprime eh, dei miei video più visti ma mi raccomando guardateli tutti anche i video più vecchi poi commentateli ci sono i video che ho fatto nel, proprio di prova con il samsung 2121 un cellulare piccolino che sono venuti male però erano dei video di prova commentate condividete anche i miei primi video di prova nei quali proprio c'è scritto video di prova mangiando la minestra per esempio vi lascio e eh, non posso mettere tutto nel chat perché altrimenti mi raccomando eh, grazie di seguirmi quel vostro Santenchan cari amiche ed amici seguitemi in instagram e mi raccomando se volete avere molti like eh, nelle voi nelle vostre foto nei vostri post di instagram mettete hashtag o cancelletto Santenchan tutto attaccato perché si scrive così Mettete queste cose nelle vostre foto, nei vostri post di Instagram. Tanto questo... Come questo... Chiocciola e cancelletto. Perché molte persone cercano le mie foto in Instagram, capito? E ce l'avete anche nella pagina principale del mio canale di youtube allora se metterete eh, cancelletto senten tutto attaccato avrete molti like alle foto perché io ho più di 100 like nel mio profilo di instagram ve lo giuro andate a vedere le mie ultime foto c'hanno 150 like se voi volete io sono generoso con tutte e tutti voi non vendo metodi eh, per avere successo in instagram non pretendo di avere soldi per questi metodi ma se volete avere molti like molti followers in instagram mettete queste due cose che io vi ho appena messo qua chiocciola sant'enchan tutto attaccato e eh, hashtag sant'enchan tutto attaccato e in questo modo avrete in poco tempo ve lo prometto Centinaia di followers e centinaia di like a foto se non lo volete fare va bene ma se volete che io vi aiuti mettete queste cose qua in instagram nei vostri post e le vostre foto riceveranno tanti like e se eh, vi farete aiutare da me in instagram aiutatemi in youtube che sono disoccupato così youtube mi paga condividete i miei video commentateli e mettetegli like o dislike e fate che le persone alle quali li condividete li commentino a loro volta e li condividano adesso vi devo lasciare anche perché il mio cellulare ormai frigge come una padella per friggere uova si surriscalda poi magari mi si brucia l'unico cellulare con il quale posso fare delle live eh, grazie di avermi seguito questo è tutto a dopo ciao se non mi dilungo ancora di più passa il tempo passa già 71 minuti un'ora 72 un'ora e 12 minuti ho fatto e mi volevo fermare ai 60 minuti allora ciao se no vado ad Nunzia a fare passata la mezz'ora ciao Ambleta Bloom ciao Samanta ciao Alessandro Arcangeli e ciao a tutti coloro che mi hanno visto in questa live e non hanno commentato nulla ciao a mario circello mio amico che lo seguo sempre quando farai il prossimo live e ciao a mimmo corcione ciao